Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, in molti mi avete scritto perché volevate, insomma, volevate sapere un po' come è stata realizzata in questo disordine e dove è stata realizzata e chi ha suonato eh, e chi l'ha arrangiato, insomma. Allora, intanto inizio a dirvi che il brano è stato realizzato qui nel mio studio. Nel mio studio è uno studio... Eh, normalissimo, con della buona attrezzatura, veramente, molti plug, eh, si lavora moltissimo ovviamente in DAV, quindi eh, è stata realizzata qui. Eh, chi ha collaborato con me sono due miei carissimi amici, amici storici, musicisti e infatti io adesso li ringrazio anche Massimiliano Gosmini e eh, Giancarlo Mosconi e... Eh, ci abbiamo messo un po' perché eravamo un po' arrugginiti tutti quanti. Eh? Insomma, io da, da oltre vent'anni che eh, ero un po' fuori dal, dal mondo musicale, ma eh, mi è tornata questa grande voglia, questo grande desiderio di tornare a fare musica. E così è stato. Ecco, allora ci siamo ritrovati, abbiamo incominciato a cercare di capire cosa, cosa era meglio la, la sonorità. Abbiamo ascoltato tantissima musica eh, datata, nuova, insomma, per rinfrescare un po' la, la nostra la nostra memoria, insomma il nostro cuore, ecco, per risvegliare un po' quello che ogni artista, ogni musicista ha comunque dentro. E quindi l'abbiamo realizzato qui, abbiamo usato Logic, adesso ve lo faccio anche vedere, eh, abbiamo utilizzato Logic, questo che vedete è tutta l'arrangiamento, la, l'arrangiamento che abbiamo fatto, abbiamo, abbiamo fatto praticamente 57 tracce tra la batteria, insomma... Gli altri suoni che abbiamo utilizzato, un basso, delle chitarre suonate, quindi tante, tante, tante tracce. Ovviamente c'è la mia voce e ci sono anche le, eh, i cori che sono stati fatti. Ecco, vi faccio intanto, ehm, vi faccio intanto ascoltare qualcosa. Eh. Ascoltate, ascoltate. Io non ti ho detto tante cose di me. Oggi mi viene così semplice Ci penso spesso a quanti sbagli io e te Non scendo nessuno Ecco quello che ascoltate è ancora te. la versione ovviamente non masterizzata, eh siamo mille onge, mille Corse mille favole noi siamo mille braccia tese Siamo mille scuse, mille attese, mille lacrime, noi siamo mille notti accese siamo mille sere, mille foto, mille nuvole, Noi siamo mille nodi appese, in questo disordine ci siamo io e te! Ecco, questa qui è, diciamo, la parte, eh, tutto il brano non ancora masterizzato, perché prima di... Eh, eh, Prima di mandarla al mastering bisogna comunque eh, controllarlo tutto, verificarlo. Insomma, abbiamo fatto un gran bel lavoro. Poi siamo andati al Massivarz. L'abbiamo eh, masterizzato lì dal, dal grande Alberto. E eh, insomma, sono molto molto contento. Volevo fare un po' delle no? Farvi ascoltar ascoltare eh, per esempio soltanto aspettate che eh, vado a vederlo, eh, vi faccio ascoltare soltanto le chitarre, vediamo un po' la parte proprio eh, guitar, eccole qua e eh, sentiamola un po' da qua, vediamo un po'. Siamo io e te. Bello, bello, mi piace. Io adoro ascoltare comunque le tracce un po' divise. Per, me le riascolto molto, molto attentamente per vedere se ci sono degli errori. Insomma, abbiamo realizzato questa, eh, questo brano qui a casa eh, e devo dirvi la verità che sono anche molto orgoglioso perché eh, di solito si va in grandi studi quando siano le possibilità ma quando deve ripartire a volte eh, mh, molte persone comunque si devono arrangiare ed è giusto che sia così. Eh, noi diciamo ci siamo divertiti a, a farcelo da noi e, e il risultato, devo, devo dirvi la verità, mi ha, mi ha particolarmente soddisfatto. Abbiamo utilizzato ovviamente dei compressori, delle equalizzazioni, delle equalizzazioni eh, sulla voce, sul, eh, sulle parti ritmiche, eh, adesso vi faccio ascoltare anche la batteria. Allora, batteria, trac, eccola qua, sentite un po', vado eh? Mille tese, mille lacrime Noi siamo mille notti accese Siamo... E vabbè sì. dai, insomma andrei avanti ore e ore a farvi ascoltare a farvi vedere un po' di queste cose ma ce ne saranno altre perché dopo vi farò vedere la prossima volta anche il mastering il mastering che abbiamo dovuto preparare che tra l'altro ce l'ho anche qua sotto, vediamo un po' ve lo posso far vedere, ecco questa qui è la parte del mastering eh, quando abbiamo iniziato a fare Eccolo qua, abbiamo iniziato a fare dei balance di, di tutte le voci, abbiamo fatto proprio dei corporamenti, chiamiamoli così, di tutte le parti, in modo tale da portarlo nel miglior modo possibile. Ecco, questo sì, insomma, questa qui è la parte, vi faccio ascoltare un pezzettino, giusto per.. Siamo mille serie, mille foto, mille nuvole, Noi siamo mille appese in questo disordine. va bene, va bene ragazzi, va bene, va bene. Ok, allora ci vediamo alla prossima, spero di avervi un po' incuriosito, insomma, no, nell'ascoltarla anche dietro le quinte. Mi ha fatto molto piacere e ci vediamo alla prossima, ok? Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.